Allora, buonasera. Eh, siamo al secondo eh, appuntamento del ciclo Vite in Comune, Co-housing, co, co e Transizione Ecologica. Oggi, tra l'altro, è il Giorno della Terra. Siamo alla 52esima edizione dell'istituzione di questa giornata mondiale, istituita nel 1970 che rappresenta il giorno in cui simbolicamente un paese finisce di consumare eh, le sue risorse rinnovabili e per il resto dell'anno consuma eh, quelle che sottrae alle generazioni future. Sono passati 30 anni dal vertice di Rio de Janeiro del 1992, la prima conferenza mondiale dei capi di Stato sull'ambiente, e come direbbe Greta sono stati fatti molti bla bla <ride> e eh, la situazione secondo vari studi dall'IPCC o, o il, dal WWF ci dicono che la situazione eh, della terra eh, è, è sempre più critica e il tempo per invertire eh, il percorso uh, verso il punto di non ritorno dal punto di vista climatico e ambientale si accorcia sempre di più eh, oggi non siamo qui per fare solo delle chiacchiere ma per parlare di ehm, comunità eh, energetiche rinnovabili che sono eh, un modo per promuovere eh, la transizione verso le energie rinnovabili che cambia eh, completamente l'assetto eh, proprietario dell'energia. Mentre l'altra volta avevo fatto una breve citazione da un libro di eh, Stefano Rodotà, a cui la nostra... Associazione si ispira oggi eh, voglio leggere poche righe dal libro di Naomi Klein, Shock Politics. Dice: Già parecchi anni fa preconizzava una situazione che in questi giorni con la guerra stiamo, stiamo vivendo. Dice oggi l'energia che quasi tutti usiamo appartiene a un piccolo numero di multinazionali che la generano per il guadagno dei loro azionisti. L'obiettivo principale, anzi il loro compito assegnato, è produrre il massimo profitto ed è il motivo per cui quasi tutte le aziende del settore energetico sono state tanto restie a passare alle rinnovabili però ci siamo chiesti che cosa succederebbe se l'energia fosse di proprietà dei cittadini comuni e controllata democraticamente e se cambiassimo la natura dell'energia e la sua struttura proprietaria se i sistemi energetici saranno posseduti da noi democraticamente allora potremmo usarne i ricavi per organizzare i servizi sociali necessari alle aree rurali, nei paesi, nelle città l'inido, cura degli anziani, centri comunitari, sistemi di trasporto, eccetera. Questa svolta verso l'energia controllata dalla comunità è stata sperimentata nella pionieristica Danimarca negli anni Ottanta, con iniziative statali che incoraggiavano e finanziavano le fattorie del vento organizzate in cooperative, come è stato poi attuato in grande scala in Germania. Ecco, le ehm, eh, comunità energetiche rinnovabili sono entrate nella, eh, nella legislazione europea eh, con, una, eh, con, con una direttiva del 2019 di cui eh, il principale motore è stato Dario Tamburrano, che oggi abbiamo l'onore di avere tra i relatori e... Ehm, ci sono previsioni per cui eh, entro il 2030 35 ci saranno almeno 35.000 comunità energetiche. Eh, il PNRR eh, stanzia eh, in realtà una quota non elevatissima in confronto al monte eh, delle risorse che sono per la seconda missione, quella della rivoluzione verde della transizione ecologica che in tutto Cuba quasi 70 miliardi nella eh, missione 2 eh, ehm, nella componente 2 quella delle energie rinnovabili idrogeno e rete di mobilità sostenibile per le comunità energetiche sono previsti 2,20 miliardi e eh, la ehm, il recepimento nazionale della direttiva del 2019 eh, che è stata attuata nel novembre dell'anno scorso con il decreto legislativo 199 ehm, prevede ehm, l'attuazione anche di queste misure contenute nel, eh, nel PNRR. Il decreto legislativo non è ancora completamente eh, attuato, eh, eh, Dario Tamburrano ci, ci parlerà anche dello stato d'attuazione eh, del, di quel decreto legislativo, però il fatto che sia stato, ci sia stata questa innovazione legislativa già ha... Ehm, eh, fatto eh, partire delle iniziative, ad esempio eh, l'EgaCop eh, eh, Romagna ha lanciato un progetto molto interessante su questo e noi pensiamo che il co-working e il co-housing possano essere ehm, in sinergia con lo sviluppo delle comunità. Mh, energetiche rinnovabili quindi eh, prima della, di passare la parola a Dario eh, che ringrazio voglio ringraziare anche tutti gli altri eh, relatori che eh, sono eh, Marco Tabbia eh, eh, di, eh, che è l'amministratore delegato di oms for All di Torino assieme a Matteo Robiglio eh, di una eh, società eh, collegata a Homs for All, entrambi di Torino, quindi capiamo, visto che già l'altra volta avevamo avuto la testimonianza di Piero uh, Salvano, che Torino eh, su, sul filone eh, co-housing è molto forte. Eh, concluderà le testimonianze. Purtroppo il, il signor non potrà venire. E, e per un disguido, quindi il. Ah, un disguido diciamo... dell'ultima ora. Allora, questo la... anticiperà la... la testimonianza di Irma Missaglia che parlerà delle. Aspetta, ehm... aspetta no. eh, Marco, concludo e poi passiamo la parola a, a, a Dario. Eh, dicevo di Irma eh, che parlerà delle iniziative della cooperativa sociale Simpatia di Como che ha fatto cose veramente molto innovative eh, e, e socialmente eh, di successo eh, anche dal punto di vista dell'inclusione eh, di persone con carenze, non disabilità ringrazio tutti e passo la parola a Dario, grazie Salve, buon pomeriggio a tutti grazie per l'invito e per l'opportunità di parlare di questo argomento parto un po' dalla fine, dalla parte brutta ovvero che l'Italia comunque come spesso accade è in colpevole ritardo nel recepimento eh, di una direttiva e di un decreto adesso collegato perché è notizia insomma, di qualche settimana fa che Arera che avrebbe dovuto emanare il regolamento aggiornato secondo il decreto legislativo di novembre che recepiva appunto completamente l'innovazione legislativa delle comunità di energia e dell'autoconsumo collettivo sembrerebbe sia slittato al 30 settembre, quindi questa è la situazione, al momento si parla molto di comunità d'energia, è bene che se ne parli, ma la legge che attualmente è in vigore è ancora quella sperimentale, che limita l'autoconsumo collettivo e le comunità d'energia a una potenza massima di 200 kW e per utenze è collegata alla stessa cabina di bassa pensione, quindi esiste una legge un regolamento con degli incentivi approvati è molto limitante, quello che io spesso eh, dico comunque ai gruppi locali che eh, si stanno interessando e vorrebbero realizzare delle comunità dell'energia di fare riferimento sempre a quella che è la legge vigente, <coughs> oppure cominciare a parlarne nello spiegare quali sono i vantaggi, sia in base alla legislazione vigente, sia in base al completo ricevimento della legislazione che sarà, <coughs> perché costituire delle comunità d'energia necessita comunque di una, anche un cambiamento di mentalità culturale, cioè quello che eh, spesso è il principale ostacolo, anche una volta superati i problemi di tipo economico, visto che ci sono incentivi. E i problemi di tipo eh, giuridico visto che comunque c'è una legge attualmente in vigore seppur limitante spesso eh, la, la mancanza di conoscenza dello, dello strumento o una certa diffidenza rispetto a quella che non è un'innovazione tecnologica principalmente un'innovazione di tipo sociale e giuridica è la prima cosa è la cosa più difficile da vincere e quindi comunque ci vuole del tempo io porto spesso l'esempio del mio condominio perché ehm, il mio condominio è diventato eh, è uno dei motivi per cui eh, io mi sono impegnato nella realizzazione di questa innovazione legislativa, perché in seguito alle assemblee condominiali infocate di dieci anni fa, mi resi conto uno che non c'era una sufficiente consapevolezza culturale dell'opportunità tecnologiche e delle necessità di cambiare. E modello energetico, ma nello stesso tempo c'erano proprio delle, dei blocchi legislativi che impedivano di realizzare ciò che era semplicemente un'idea di buonsenso. E tuttora nel mio condominio permane lo scetticismo, <ride> quindi cioè, la mia esperienza è abbastanza esemplificativa, sia dalla parte buona, visto che comunque questa è una innovazione legislativa a livello europeo che veramente partiva dal basso, peraltro da una persona che nemmeno era dell'ambiente della, dell tecnico perché io sono lavorato in odontoiatria quindi è, è, è semplificativa in positivo di come una persona che si occupava di un altro poi eh, riesce magari a cambiare le regole addirittura a livello europeo ma è anche semplificativa in senso parzialmente negativo perché la stessa persona poi che è tornata a casa non riesce a realizzare nel proprio condominio l'innovazione legislativa riuscita a realizzare a Strasburgo, quindi insomma c'è un paradosso nel bene o nel male, e, quindi parlare di autoconsumo, eh, qual è il mio consiglio nei gruppi locali e anche all'interno di alcuni comuni che sono particolarmente interessati? E partire dalla cosa più semplice, quindi la cosa più semplice è seguire intanto quelle che sono le norme attuali, se si vuole realizzare subito, ovviamente, ma stante la situazione geopolitica, certe cose meglio più piccole, magari limitate piuttosto che niente in attesa che eh, piuttosto che ragionare su comunità energetiche estesa all'intero quartiere romano, eh, quando poi queste cose si spera che saranno comunque possibili quando Rera si sveglierà. Eh, però, intanto gli anni passano. Il vantaggio che si può avere nella. Nell'approfittare ecco, dell'estensione normativa prevista nella direttiva rinnovabili rispetto all'attuale legge sperimentale potrebbe essere annullato nell'attesa perché, se poi, comunque, eh, passa un anno, due anni, così, eh, questi sono eh, un anno, due anni sprecato, do, sprecati dove non si sono ottenuti i vantaggi economici, sociali e comunque ambientali che l'attuale legge vigente permette. Quindi questo è il consiglio che mi sento di dire. Se si vuole fare un gruppo di autoconsumo collettivo in un condominio o comunque nello stesso stabile, perché quella è la denominazione, cioè, mh, faccio una premessa, eh, si tende a parlare sempre di comunità energetiche rinnovabili. Le comunità energetiche rinnovabili in realtà sono divise in due sottogruppi la comunità energetica rinnovabile propriamente detta dove i singoli aderenti possono stare in edifici differenti e eh, il gruppo di autoconsumo collettivo che è una comunità energetica ma viene definito tale e coinvolge riguarda esclusivamente gli aderenti che sono nello stesso stabile. Tendenzialmente in Italia si parla di villetta schiera o di condominio. Per realizzare una comunità energetica in un edificio in co-housing, è proprio il caso di dirlo, ehm, o comunque in un condominio, non c'è bisogno di aspettare i comodi della ma basta la legge vigente, anche perché 200 kilowatt sono comunque una potenza importante se va a servire un singolo edificio, una singola comunque comunità come può essere quella del co-housing. Se invece si pensa ecco, a livello di comuni di realizzare comunità energetiche più ampie, l'importante è cominciare a parlarne e spiegare a piccole, piccole e medie imprese, ehm, dirigenti delle amministrazioni comunali che spesso non sono a digiuno e eh, comitati cittadini o singoli cittadini, Qual è il vantaggio di una comunità energetica estesa? Cominciare a prendere le adesioni, avere proprio i nomi, gli elenchi delle persone interessate in maniera tale che tutto il processo di consapevolezza e informazione viene fatto man mano che questa direttiva comunque viene recibita completamente spero di essere stato chiaro nel dare questo messaggio sì, perché, quindi scusa Dario l'innovazione dell'articolo 31 del, del decreto legislativo che parla di produzione di un megawatt è questo che è ancora bloccato per colpa dell'Arrera? c'è un regolamento collegato, l'arrera si è limitata ad aggiornare il regolamento che riguarda la legge sperimentale di GSE che in genere è più veloce dell'arera ha aggiornato le regole tecniche qualche giorno fa, mi sembra il 12 aprile sono sul sito del GSE, ma in assenza di un regolamento dell'arera a mio parere eh, l'ampliamento, la, quindi il megawatt, ma più che il megawatt è l'estensione, eh, perché qual è la, la, il, cambiamento, il cambio importante rispetto alla legge sperimentale? È non solo la possibilità di avere impianti fino a un megawatt, ma di poter fare, di poter tenere, eh, avere l'estensione degli aderenti alla comunità energia che siano nell'ambito della stessa cabina di alta tensione. Quindi potenzialmente è un'area molto, molto vasta che mediamente, stante il numero di cabine di alta tensione presenti in Italia, in media coinvolge 40.000 persone o comunque 40.000 utenze, per la precisione 40.000 utenze. Mi sembra che in Italia ci siano ora, non, non vorrei dire una stupidaggine, 2.000 cabine di alta tensione, comunque facendo la media, quello è il numero, ci sono 40.000 utenze e quello sicuramente permette una mh, diffusione importante delle comunità di energia perché un conto è riuscire a trovare persone interessate che siano all'interno del strettissimo perimetro di una cabina di bassa tensione che può servire una strada, un conto è riuscire a, a pescare in un bacino potenziale di 40.000 utenze. Si parlava della ricerca forse nata del gas in altri regimi, qui c'è un punto politico. Eh, che riguardo comunque sempre la consapevolezza politica, e, e, mh, e faccio sempre riferimento a quella che è una mia esperienza personale, perché non è una cosa raccontata, ma una cosa vissuta: la consapevolezza dell'innovazione tecnologica, dell'innovazione giuridica e delle potenzialità di organizzazioni dal basso è, è, è ancora molto, molto da sviluppare. Io ho fatto le mie battaglie al Parlamento europeo di que per questa innovazione, ve lo dico completamente da solo, con pochi compagni di viaggio, nonostante raccontassi, non dico quotidianamente, ma spesso anche il singolo emendamento, la singola battaglia, Ma perché non c'era un audience consapevole dell'importanza di questa innovazione. E quindi si è, non solo si è partito in ritardo, ma non c'è la pressione politica affinché il ricevimento avvenisse prima, non c'è una sufficiente pressione politica affinché l'arera si muova e non c'è una pressione politica, nemmeno un'iniziativa governativa nel raccontare ai cittadini che oltre al gas la cosa più rapida, se le autorità preposte facessero il loro lavoro nei tempi giusti, è la costituzione rapida di migliaia di comunità dell'energia potrei fare un, un, un riferimento a Cuba di quando un popolo sotto sanzioni si organizza vediamolo un po al contrario no? perché poi le sanzioni colpiscono chi le fa e chi le riceve eh, noi dobbiamo lavorare eh, come comunità che reagisce a una minaccia che sia la minaccia di rimanere senza energia che sia la minaccia del cambiamento climatico comunque noi siamo tutti potenzialmente in povertà energetica non solamente chi ha basso reddito perché il momento in cui un bene viene reazionato eh, lì non è una questione più di costi che è importante e la soluzione strutturale più rapida non è andare a trivellare per tirare fuori quel poco di gas che abbiamo nell'Adriatico nel, nell ma la soluzione strutturale più rapida è fare migliaia di comunità dell'energia perché quella comunque è una cosa che rimane il gas nell'Adriatico, eh, tutto il gas presente in Italia, e questi sono dati del, del MISE, può soddisfare i consumi energetici di un anno, un anno e mezzo di consumi. Le comunità di energia rinnovabile, al netto poi diciamo, della, eh, della perdita leggera, perdita di potenza nel corso dei 20-25 anni di vita, possono comunque dare un grandissimo supporto alla indipendenza energetica, alla decarbonizzazione, e anche alla coesione sociale, perché la mancanza di energia porterà inevitabilmente a dei problemi di coesione sociale. E, e questa era una cosa che io ho cercato anche di comunicare nel 2015, quando, eh, dopo la guerra in Crimea e Russia, io cercavo di allertare eh, la, la, comuni la comunità europea, insisto, non nella, solamente le, ist le istituzioni, la comunità degli Europarlamentari, la Commissione Europea, sul fatto che tante la Situazione geopolitica, il rischio di avere una crisi energetica era molto, molto stato molto, molto, molto elevato e che bisognava ragionare sulla decarbonizzazione e sull'indipendenza energetica, ma non tanto come azione diretta contro un singolo paese o contro Putin o contro Russia, ma come via per la democrazia e la libertà, cioè il, mo il modello rinnovabile distribuito è un modello democratico che permette a una nazione o un continente come l'Europa di fare le sue scelte politiche in maniera più libera rispetto a una dipendenza che poi sia del Congo, dell'Angola, dell'Algeria o della Russia o, peggio che mai, dello Shell Gas degli Stati Uniti. Qui, e Qui chiudo citando lo Shell Gas degli Stati Uniti. Io ehm, ho, ho sempre considerato il gas russo non come la soluzione migliore, eh, migliore eh, la soluzione ideale, perché chiaramente è una dipendenza importante. Ha un costo e non è che non emette carbonio. Ma se l'alternativa deve essere: c'è il gas americano molto più costoso e con un impatto climatico devastante, climatico ed ambientale, e allora bisogna vedere quali sono le possibilità, quindi. Eh, e, però queste posizioni che erano mie e di pochi altri nel Parlamento Europeo non sono state chiaramente ascoltate e eh, si, è, si sono persi sette anni nel premere l'acceleratore e in Italia se ne perdono ulteriori, perché noi siamo fermi a un PNEC, un piano nazionale integrato energia e clima che è fermo agli obiettivi di decarbonizzazione del Clean Energy Package, sicuramente non è adeguato al Fit for 55 e al Green Deal. E non se ne parla minimamente. Quando questa dovrebbe essere la direzione. So che ti hai ribattuto anche per far passare il concetto di energia rinnovabile come bene comune. E, e questa cosa non ti è passata. Eh, non, non è passata. Attualmente ci sono ci sono dei disegni di legge in Parlamento su una normativa primaria sui beni comuni sarebbe interessante capire se è possibile inserirla a quel livello questo concetto allora, conella, quella fu eh, nella stessa seduta prese l'avvio positivo la legislazione sull'autoconsumo eh, delle comunità dell'energia perché si votò nello stesso giorno l'altro era l'energia rinnovabile come bene comune sintetizzo chiaramente l'emendamento in plenaria Strasburgo era più articolato e non passò non per tanti voti io stesso rimasi sorpreso del fatto che non dico che c'eravamo ma forse oggi un emendamento del genere passerebbe, forse era ancora troppo presto però ho preso 250 voti mi sembra su um, un 550 600 presenti, quindi non eravamo lontanissimi dalla maggioranza a Strasburgo. E comunque co complimenti per le tue battaglie che sono anche un po' le nostre, per cui faremo in modo di, di proseguire il tuo sforzo legislativo. Grazie. Grazie. Marco, ti passo la parola. Allora, ehm, il prossimo intervento è ehm, di Marco ehm, Tabbia. E, Marco Tabbia, eh, diciamo, siccome c'è stato un disguido per cui non è possibile ehm, che, ben, che intervenga eh, Matteo Robiglio di Omerz, parlerà ehm, sostanzialmente di eh, due realtà di Torino, che sono ehm, Omers for All, di cui è amministratore delegato, e Homers, che è eh, il, uno dei, dei eh, cofondatori di, di Omers for All. Queste due realtà, ehm, eh, insieme ad, ad altre ehm, realtà associative di, di Torino, ehm, eh, hanno fatto, diciamo, dei processi innovativi nel settore dell'housing sociale e del co-housing, appunto, che è, è quello che è il nostro tema della, della serata. Il, mm, eh, il OMS sostanzialmente sviluppa eh, un, un primo progetto di, di housing sociale a Torino che si chiama Bu Buena Vista che è la riconversione praticamente del villaggio olimpico di Torino in, in housing sociale e ehm, successivamente e comincia diciamo, a, a, ad implementare il tema del co-housing insieme a, a delle realtà anche associative eh, come ACMOS e, e, la, mh, e, e ha una serie di, di progetti in corso di sviluppo più o meno uh, in, in Alta Italia ma anche an, a, a sud eh, per la creazione di eh, co-housing intenzionali quindi non solo il co-housing come forma eh, sociale ma anche eh, il co-housing intenzionale quindi quello volontario sostanzialmente che è eh, il, il primo, eh, eh, la prima forma di co-housing che è stata sviluppata il, mh, mentre il eh, for all è eh, un, un nuovo modello diciamo, di finanziamento diverso da quelli tradizionali eh, che sono sostanzialmente i fondi pubblici eh, o, eh, o degli enti diciamo, italiani o, o i fondi europei, perché si rivolge a un nuovo tipo di investitori che sono uh, quelli del, del crowdfunding, il crowdfunding è una forma innovativa di finanziamento ehm, legata comunque strettamente alla rete e eh, in particolare al crowdfunding immobiliare, quindi praticamente ehm, viene creata una società, ehm, una startup innovativa che eh, eh, si, si finanzia con un aumento di capitale attraverso il, mh, un portale di crowdfunding poi ce ne parlerà più in dettaglio Marco di come funziona questo tipo di, eh, di finanziamento al, nasce per l'ausil sociale e, mh, ora lascio la parola a Marco grazie grazie buonasera eh, ma allora intanto eh, con onore, diciamo, rappresento a questo punto questa sera sia Ons for All sia Homers, come il mio omonimo precedentemente detto. Eh, in qualche modo, eh, tu, Marco, spero possiamo darci del tu, eh, hai evocato anche l'esperienza di Acmos, eh, di fatto, queste tre esperienze, Acmos, Homers e Ons for All, in qualche modo si possono mettere in fila. Io sono stato, eh, sono, diciamo perché non, non si finisce di esserlo, sono il fondatore di, di ACMOS. Eh, a partire dall'esperienza di ACMOS, eh, incontrando altre realtà, eh, abbiamo dato vita a Homers, e a partire dall'esperienza di Homers abbiamo dato vita a, eh, a dons for all eh, Di ACMOS sono rimasto un semplice socio volontario Mentre attualmente gli Homers e gli ons sono l'amministratore delegato di entrambe le, le società, quindi direi che eh, posso sicuramente eh, rappresentare eh, tutte queste realtà. Eh, questa sera eh, mi spiace che Matteo Robiglio, il presidente di Omerz, questa sera avrebbe dovuto rappresentare lui Omerz, non costringendomi con ciò ad avere due cappelli, eh, non, è potuto, non è potuto essere qui e mi ha chiesto la cortesia eh, di rappresentare anche, anche Omerz. Eh, quindi eventualmente mi prenderò qualche minuto in più dove a coprire i due interventi, ma mh, cercherò di essere brevissimo. Eh, parto a questo punto direi in senso cronologico da, da ACMOS, così forse si spiega un po' anche l'evoluzione delle esperienze e del pensiero. ACMOS è un'associazione, ormai che ha una certa storicità, ha quasi 25 anni di vita. A Torino nasce, nasce e resiste diciamo, come associazione giovanile, ehm, in particolare sul tema dell'educazione alla cittadinanza. Eh, I giovani che eh, la componevano allora e che continuano a comporla oggi con un certo turnover, perché sennò no non sarebbero più giovani ehm, hanno sentito l'esigenza intanto di autoformarsi alla cittadinanza prima di fare i formatori alla cittadinanza e mh, si sono convinti allora e sono rimasti convinti del fatto che eh, uno degli elementi mh, maggiormente formativi, autoformativi, fosse il convivere, il vivere insieme e quindi l'essere costretti a eh, mettere in comune eh, parti significative eh, della propria vita, mediare conflitti, eh, darsi un, diciamo una dimensione di accoglienza e quindi la parte mh, di comunità, di costruzione di comunità, adesso diremo di co-housing, ma diciamo comunque eh, di comunità, eh, è stato un, un elemento sempre essenziale nell'esperienza di ACMOS, che ha costruito comunità in tantissime forme, diciamo, comunque comunità di per lo perlopiù eh, convivenza tra giovani. Questo tipo di eh, attività eh, è diventato anche, su proposta di ACMOS, eh, una politica pubblica della città di Torino, una in particolare, che è quella delle coabitazioni solidali, che credo sia paradigmatica e molto interessante. Non so se ha avuto... Eh, già una replicabilità su, su altre città in giro per, per l'Italia, eh, Acmos che cosa propone alla città di Torino? Propone eh, di mh, occupare eh, legalmente eh, gli immobili di edilizia residenziale pubblica che erano vuoti e che necessitavano magari di interventi di ristrutturazione che non venivano fatti, quindi erano vuoti e non potevano essere immediatamente riempiti, dicendo li occupiamo noi come giovani, li mettiamo a posto a nostre, a nostre spese ehm, e eh, ci rendiamo disponibili in questi stabili di edilizia popolare che avevano diverse problematiche di convivenza, eh, di diventare un po' delle una sorta di portierato sociale eh, di, questi, di questi immobili mettendo a disposizione delle ore di volontariato. Questo con il beneficio per il giovane di dargli la possibilità di magari uscire di casa e quindi fare un proprio percorso di, di autonomia, eh, potendo contare sul canone eh, dell'edilizia popolare, poi sostanzialmente, e quindi eh, un canone molto, molto basso per... Eh, per incominciare la, la, la propria vita autonoma e eh, diventando sostanzialmente portiere sociale di questi immobili molto grossi. Normalmente mh, ad ACMOS e poi ad altre, ad altre organizzazioni, perché ripeto questa è diventata una politica pubblica, qui anche altre organizzazioni stanno contribuendo a Torino, eh, normalmente in uno stesso stabile venivano dati due, tre, quattro alloggi in uno stesso grande stabile, in maniera che fossero più giovani in rete che potessero svolgere questo servizio, che quindi diciamo, la messa a disposizione di ore, di attività, eccetera, fosse più impattante. Ehm, a partire da questa esperienza mh, eh, di comunità, di coabitazioni solidali, eh, Insieme con una rete di altre organizzazioni torinesi è stato dato vita al, a quello che veniva evocato, il Buenavista, eh, che è un grande stabile un patrimonio post-olimpico, diciamo, che finite le Olimpiadi era il villaggio olimpico delle Olimpiadi del 2006, rimasto vuoto. Eh, ACMOS con altre realtà si candida a, a gestirlo a favore degli operatori sociali eh, e dei m, lavoratori delle cooperative sociali di tipo B, quindi di inserimenti lavorativi, eh, individuando in queste categorie eh, diciamo degli elementi di fragilità. Per i secondi è evidente sono fragili perché se no non sarebbero inserimenti lavorativi, i primi invece Fragili perché spesso eh, soggetti a, a bassissimo, bassissimo reddito. Eh, L'idea quindi era quella di prendere questo ex villaggio olimpico, eh, pagare un canone alla, alla fondazione pubblica che ce l'aveva in, in carico, garantire tutte le, le utenze, le manutenzioni, eccetera, e eh, locare questa gli appartamenti di questa struttura, in tutto sono circa 45 appartamenti, a eh, questi operatori, a questi lavoratori, diciamo, di, di cooperative sociali e di enti del terzo settore. Eh, nel fare questa, eh, questa iniziativa che dal 2012 è attiva e compie quindi quest'anno proprio 10 anni, ehm, abbiamo incontrato alcuni architetti che avevano un passato anche di architettura partecipata, molto importante, eh, arrivavano dall'esperienza di avventura urbana, Matteo Rubiglio eh, e altri eh, diciamo, rappresentati da Matteo Rubiglio, e eh, avevamo chiesto a Matteo e al suo team di curare loro la, la riqualificazione questa struttura del, del Buenavista. Da allora, eh, ragionando e riflettendo su questa esperienza del Buenavista, ci siamo convinti insieme che eh, un modo intelligente di intendere l'architettura, l'edilizia, l'urbanistica poteva incontrare il sociale e aprire a modelli innovativi di abitare. Da lì la nascita di Homers. Di eh, che cercava di incrociare mh, appunto, persone che intenzionalmente sceglievano di vivere eh, la propria abitazione eh, condividendola con, con altre persone. Ci siamo convinti che ci fossero tante persone che potevano scegliere uno stile di vita poi sostanzialmente più votato alla condivisione. E da qui per esempio mh, tutto il tema delle comunità energetiche, dei gruppi di acquisto solidali, dell'apertura al territorio della rigenerazione urbana e chi più ne ha più ne metta facendo, diciamo, mettendosi insieme potevano trasformare la propria vita privata i propri spazi di vita privata in qualche modo, in qualcosa che impattasse in maniera più allargata su, su, ciò, che, su ciò che li circondano eh, nasce così Homers, Homers eh, di fatto è una società di servizi che si propone di individuare quelle famiglie che vogliono fare un progetto di vita di, di co-housing e accompagnarle alla realizzazione di questo co-housing, visto che realizzare dei co-housing poi è cosa piuttosto difficile perché necessita di, di tante professionalità. Eh, le più banali, diciamo, sono quelle di carattere architettonico, di ingegneria, eccetera, eccetera, ma non solo anche di, di progettazione sociale finanziarie e chi più ne ha più ne metta oms um, di fatto come modello di, di impresa è una società benefit è un SRL società benefit perché penso che anche questi siano aspetti che interessano alla discussione di stasera quindi diciamo modelli di business di queste, di queste attività uh, è un'impresa un'impresa benefit uh, che di fatto ha eh, come modello quello di vendere servizi, di vendere servizi a queste persone che eh, si rivolgono appunto ad OMS per realizzare i propri co-housing, eh, e di fatto promuove o realizza eh, co-housing quasi esclusivamente in forma appunto, intenzionale, diceva Marco che mi ha preceduto, direi eh, il che significa in forma privata tra virgolette, nel senso che quindi sono persone che mettendosi insieme decidono di acquistare insieme un immobile da, da, da ristrutturare completamente alla fine di questo processo di trasformazione ciascuno sarà proprietario di una porzione dell'immobile, diciamo di un appartamento eh, e come proprietario delle ampie porzioni comuni, quindi sarà di fatto alla fine un condominio, un condominio collaborativo, solidale, chiamiamolo come volete, un co-housing appunto, dove le parti comuni non si limitano al pianerottolo, all'ingresso e alle scale, ma eh, saranno dei, dei locali in cui ospitare attività, eh, la lavanderia comune, la sala per le feste, una foresteria, l'orto, la falda del tetto che diventa comunità energetica, magari condivisa anche con gli altri palazzi vicini, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, proprio lavorando eh, su, su Omerz e avendo nel DNA la vocazione e l'origine in qualche modo più sociale, eh, ci siamo resi conto di come questo tipo di comunità intenzionali che fanno co-housing sono comunque comunità che devono fare i conti con eh, la possibilità di diventare proprietari e abbiamo incontrato tantissime persone che volevano diciamo, eh, costruire dei co-housing ma che avevano scarse risorse eh, considerate che eh, c'è sempre il misunderstanding per cui Costruire Co-housing co sembra che debba o possa costare di meno mh, rispetto a un'abitazione normale, eh, cosa che ai noi non è così, non, non, almeno noi non riusciamo, ma, ma crediamo sia impossibile realizzare una casa che costi anche meno, perché una casa super dotata, nel senso dotata di spazi comuni, eccetera, eh, realizzata tutta su misura, eh, realizzata da zero, mh, Spesso chi, lo, chi sceglie il co-housing lo sceglie anche in zone, non voglio dire di pregio, ma comunque in zone se non centrali, semicentrali, non, non sicuramente periferiche, ehm, rende il co-housing non per tutti. Allora, eh, invece avendo tantissime persone che ci chiedevano o proprio persone in qualche modo fragili che ci chiedevano una mano, che ci chiedevano casa così una casa quale che, che, che sia purché decorosa eh, o persone che ci chiedevano la possibilità di fare comunità intenzionali ma non in forma proprietaria abbiamo dato vita appunto a Homes for All che già nel nome eh, in qualche modo c'è il suo programma eh, che vuole appunto mh, Dare casa è una casa di, di valore eh, per tutti, una casa militante in qualche modo per tutti. Ons di fatto ha un sistema tutto diverso, eh, e come già diceva Marco, eh, avendo ben studiato, <ride> avendoci ben studiato, di fatto Ons si caratterizza per essere un club di investitori etici, poi sostanzialmente. Quindi il nostro primo sforzo è quello di. Mh, raggruppare un gruppo di investitori sia attraverso il crowdfunding, quindi con piccole eh, sottoscrizioni mh, da un minimo di 500 euro, fino a invece mh, grandi investitori, abbiamo investitori che hanno investito 150 mila euro, 200 euro. Abbiamo raccolto in totale oltre un milione di euro in, un, in poco più di un anno, quindi abbiamo fatto un anno di investimento in cui abbiamo raccolto un milione di euro in capitale. Eh, adesso entrerà con uno strumento finanziario partecipativo anche l'ufficio PIO della Compagnia di San Paolo che diciamo, è l'ente eh, caritatevole più importante e più storico della città di Torino con una sottoscrizione di uno strumento partecipativo da mezzo milione quindi abbiamo superato e entrerà proprio adesso a maggio quindi diciamo, a fine maggio avremo raccolto già un milione e mezzo di euro eh, con questa dotazione eh, a cui si mh, collega, si aggiunge, si affianca eh, invece tanti proprietari di alloggi che per mille ragioni o non avevano capacità di gestirli eh, da sé o non volevano più gestirli da sé per le difficoltà eh, di mettere in locazione i propri appartamenti che ci hanno dato in gestione eh, i propri appartamenti quindi senza conferirceli ma ce li hanno semplicemente dati in gestione quindi dic diciamo con questa dotazione di denaro e dotazione di eh, immobili eh, abbiamo per ora messo insieme una cinquantina di, di appartamenti in parte acquistati con il denaro, acquistati e ristrutturati, in parte presi in gestione e in collaborazione con la città di Torino, eh, per ora descrivo l'attività su Torino, eh, abbiamo messo questi, questi appartamenti in locazione a, a canoni calmierati. Eh, spesso, dicevo della collaborazione con la città di Torino anche a emergenze abitative in cui la città riesce mh, a, con ciò a non albergare, in un brutto termine ma un termine che usano le istituzioni, a non albergare eh, le persone in emergenza abitativa al costo per la città di Torino di oltre 1000 euro al mese per, per ogni albergato ma riesce a a metterle diciamo, nelle, nelle nostre strutture con ciò eh, producendo un, un risparmio notevole perché in una nostra struttura quando anche la, la, la città coprisse interamente l'affitto e tutte le utenze spenderebbe al massimo sui 500 euro poi a seconda della dimensione diciamo, eh, dell'appartamento quindi risparmierebbe eh, la metà. Stiamo ragionando con la città di Torino, insieme con il fondo dell'innovazione sociale, eh, su cui abbiamo candidato il nostro progetto, siamo stati eh, assegnatari di un contributo considerevole del fondo di innovazione sociale, forme anche di eh, pagamento di risultato, quindi la città ci retrocede una parte del risparmio che genera come premio di risultato. e questo diciamo. Eh, aiuta il nostro conto economico e quindi la sostenibilità dell'iniziativa e ci permette di acquisire nuovi appartamenti e avere mano a mano un impatto sempre, sempre maggiore. Eh, Marco, questo... se ti interrompo, ti vorrei chiedere una cosa. Eh, diciamo che eh, la, la, la cosa che ci interessa a noi diciamo, come ABC, è la possibilità sostanzialmente di integrare in un unico progetto sia il co sociale che chiamiamo il co privato, cercando di, di andare in sinergia tra le due, le due eh, eh, tipologie, perché? Eh, in parte perché eh, le tipologie diciamo, immobiliari del, per il co privato non sono molto disponibili diciamo, a Roma in particolare, ma in generale... Delle, delle, eh, diciamo degli immobili adatti eh, per un uso diciamo, comunitario sono difficili da trovare eh, cioè è più facile realizzarli ristrutturando che trovarli già pronti e quindi diciamo, l'idea di una possibile integrazione sostanzialmente tra fondi pubblici per realizzare eh, co-housing sociali integrati con eh, diciamo, fondi da, eh, da crowd immobiliare e e, e, e che porti praticamente a un'integrazione tra i due modelli. Tu lo vedi come una cosa possibile dalla mm. tua esperienza? Allora, io in parte ho già detto nella prima parte del mio intervento che eh, spesso appunto c'è questo grande equivoco per cui il co-housing, per il semplice fatto che sia co... Debba essere anche eh, free <ride> o, o quasi free, eh, cosa che mh, non è possibile. Nel senso, qualcuno, sono son purtroppo interventi molto costosi, eh, più costosi dell'abitazione normale, diciamo così, per i motivi che ho già detto prima, e quindi necessitano di qualcuno che eh, copra diciamo, questi costi. Ora, nel caso del co-housing privato, adesso per usare questa espressione semplificatoria, questi fondi arrivano dalle famiglie che ciascuno mm. mette secondo le proprie disponibilità eh, eh, eh, e, e si riesce a costruire con, con queste risorse non eh, banali, non, non, non, non poche risorse, eh, dei co-housing. L'ente pubblico vagamente inteso può integrare e quindi sostenere iniziative di questo tipo sì, quando questi co-housing sì, dico io come affermazione di principio eh, quando questi co-housing rispondono anche a un qualche interesse generale quale può essere questo interesse generale? Mm, beh, per esempio se All'interno del, del co-housing si crea una mixité di, di situazioni, tali per cui, come nel caso delle coabitazioni solitarie di cui raccontavo prima, mh, le persone mettono a disposizione del, del, del proprio tempo per accompagnare, ad esempio, condizioni di fragilità e con ciò far risparmiare in qualche modo. Al pubblico la cura che dovrebbe essere resa per queste condizioni di fragilità, quindi immaginare de, de, delle specie di villaggi solidali, di edifici solidali, in cui a persone totalmente abili e anzi potremmo chiamarle quasi dei caregiver si affiancano invece persone bisognose di qualche forma di, di cura, beh, la cura prestata a queste persone potrebbe essere in qualche modo incentivata. Eh, riducendo il costo dell'operazione eh. c'è da dire una cosa che eh, come, abbiamo, come vediamo noi abbiamo inserito anche il tema del co-working no? all'interno di, mm. di questo di questo seminario quindi diciamo che l'integrazione tra co-housing di tipo sociale ehm, di co-housing eh, di, co di, co di tipo intenzionale e, e di co-working in un'unica unità, eh, unità abitativa eh, permette, a, a mio parere, potenzialmente di avere delle sinergie sociali perché, praticamente, prima di tutto, tra l'altro, permette l'integrazione all'interno di un progetto acquitativo diciamo, di persone abili e non abili. No? Per esempio, eh, quindi, eh, sostanzialmente, non solo cioè, perché il rischio generale del co-housing, eh, specialmente, a mio parere del senior co-housing è quello di finire per essere un ghetto, no? quindi un, un ghetto dorato per anziani, mentre qui eh, eh, l'idea, il modello che noi vorremmo proporre è quello proprio della, del, del, del co-housing multigenerazionale, proprio per evitare diciamo, questa forma di lettizzazione dorata che, che a mio parere un po' rappresenta il, il, il senior co-housing, no? anche nelle forme commerciali che si stanno sviluppando. No? Perché voglio dire che tu sai bene che si sta sviluppando anche una forma di senior quality di tipo commerciale ora, eh, eh, il, il punto qual è? è che probabilmente anche da un punto di vista urbanistico eh, c'è una possibilità che per esempio gli oneri eh, eh, di urbanizzazione per esempio di un progetto privato possano essere finalizzati anche a un progetto di tipo sociale cioè quindi voglio dire c'è una possibile, cioè c'è una volontà da parte dell'amministrazione, c'è una possibilità di integrazione anche degli ordini di urbanizzazione? Assolutamente eh, questa, per esempio, è, sta, è, è tuttora, perché non, non posso dire ancora è stata, è tuttora una nostra battaglia. Faccio due esempi: a Torino ehm, gli spazi comuni. Eh, Vengono, fanno SLP cioè superficie lorda di pavimento su cui quindi si pagano gli oneri eh, e per cui ci sono poi i limiti di edificazione eh, mentre a Milano non lo fanno e, e quindi oggi per dire realizzare un co-housing a Torino è penalizzante eh, perché se uno ha mille metri quadri di, di possibilità di realizzare appartamenti se ne vuole destinare 100 a, a, agli spazi comuni potrà vendere, diciamo, permettetemi in termini termine volgare, solo 900 metri quadri a, alle famiglie perché 100 eh, faranno cumulo rispetto alla capacità edificatoria complessiva del lotto e in più verranno pure tassati anche eh, le parti comuni e quindi verrà tassato di oneri di urbanizzazione di costruzione eccetera eccetera eh, già solo questa, questa cosa che è stata possibile a Milano ad oggi non è possibile a Torino e mi risulta che la maggior parte delle amministrazioni in giro per lo stivale eh, segua il cattivo esempio di Torino e non il virtuoso esempio eh, di, di Milano eh, questo per dire è, è solo un esempio Senti, prima di lasciare la parola a Dilma, vorrei solo che accennassi al progetto Sinecheio, se, se ne sei sì, a ecco, Sì, Sì, sì, eh, Sinoicheo che abbiamo mutuato dal, dal greco, eh, che vivere insieme, Sinoicheo, eh, quindi diciamo una forma arcaica di, di co-housing, almeno come, come espressione, eh, è la nostra... Mh, sforzo in qualche modo di portare il modello di co-housing che in qualche modo mutuiamo dal, dal nord Europa, perché nel nord Europa è piuttosto diffuso, mentre in Italia ci sono pochissime, pochissime esperienze e quasi tutta il nord Italia. Quindi diciamo, eh, nel nord Italia noi stiamo mutuando con molta fatica e con pochissimi casi un'esperienza del nord Europa. L'idea è di portare più nella Magna Grecia e quindi nell'area ancora più mediterranea e quindi anche nel centro e sud Italia l'esperienza del co -housing. Da lì il termine greco e che quindi un po' evoca la Magna Grecia, eh, il nostro tentativo di portare un modello di collaborazione che a nostro avviso mh, sarebbe quasi più naturale in un'area mediterranea che non è nel nord Italia, proprio per, anche, diciamo, per uno, uno stile di vita votato in qualche modo di più alla socialità, alla collaborazione, eccetera, oltre che per alcune caratteristiche eh, specifiche, direi quasi climatiche, quindi gli spazi verdi, eh, ma le stesse comunità energetiche avrebbero molta più presa e molto più interesse in aree mediterranee anziché in... Eh, in aree nordiche, eh, se per nordiche intendiamo nord Europa, eccetera. E, e quindi mh, la constatazione che il co-housing di fatto sotto Firenze non esiste praticamente in Italia, eh, ci spinge eh, a, eh, a cercare di proporre eh, questa iniziativa nel sud: in più. Eh, nel caso del Sud Italia non ci sfugge che mh, esistono e, ed esisteranno sempre di più eh, attraverso i fondi PNRR eh, risorse dedicate e a fondo perduto proprio per realizzare eh, investimenti eh, mh, molto più che, che nel nord, eh, e da questo punto di vista si riuscirebbe forse, questa è la scommessa, a inverare proprio la domanda che tu mi facevi, cioè come realizzare co-housing che vengano in qualche modo a cui si riconosca un incentivo eh, per essere realizzati. Tra l'altro questo risponderebbe per esempio anche a, ad altre questioni come lo spopolamento eh, di molte aree del nostro paese, in particolare del Mezzogiorno, di alcuni borghi minori, ecc. C'è anche Beh, certo. il tema della, della uh, riqualificazione, ad esempio, dei beni confiscati, il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, uh, visto che uh, sono anche un militante di, di Libera, c'è il grosso tema di non, non vendere i beni uh, mh, confiscati perché rifinirebbero nelle mani dei mafiosi, venderli invece a comunità di abitanti, diciamo in qualche modo, Permetterebbe allo Stato di fare cassa, permettetemi, eh, ma di garantirsi rispetto al fatto che, essendo acquisiti da una collettività e non da un individuo, di non avere una testa di legno, diciamo, che riacquisti per conto del mafioso il bene a lui sottratto. Eh... Certamente sono delle tematiche molto, eh, molto interessanti, molto anti e molto ampie, e che possiamo anche riprendere magari con, diciamo, con delle domande successivamente. Io mi permetterei però di introdurre rapidamente Irma Missaglia che ha atteso con grande pazienza e attenzione a tutte le nostre considerazioni. Leggevo solamente un attimo, mi prendo qualche minuto per, per introdurre appunto anche le motivazioni che, che ci hanno spinto a contattarla, no? l'interesse nei, nei suscitato nei confronti di simpatia è eh, diciamo, motivato dall'attenzione relativa alla composizione sociale all'interno dei gruppi che si orientano verso il co-housing. L'immagine correttamente diffusa, leggo perché preferisco avere qualche riferimento più preciso, eh, L'immagine corrente diffusa del co-housing vede nella maggior parte dei casi gruppi sociali abbastanza omogenei, sostanzialmente composti da singoli individui, da nuclei eh, familiari per lo più eh, di giovani, perfettamente in grado di gestire una vita sociale, tra virgolette, normale. Ma non tutta la società risulta così composta. Eh, diversità di carattere anagrafico, di abilità motorio-fisica in generale, generano spesso disuguaglianze e discriminazioni. In particolare facciamo riferimento alla diversità delle abilità tipiche della vita quotidiana. Stiamo parlando delle persone non più giovani e di quelle persone che hanno disabilità fisiche dovute a traumi, incidenti, e malattie di carattere medico o genetico. Siamo convinti? e questo lo dico a nome anche dei, eh, dei miei amici dell'associazione, che nonostante queste disabilità e disagi personali, tutti gli esseri umani abbiano l'esigenza di una eh, socialità e di convivenza e comunicazione che attiene al diritto specifico all'assoluta eguaglianza tra tutti gli esseri umani. Cioè, parliamoci chiari. Tutti gli esseri umani mh, a certi livelli sono, sono uguali, non, non ci sono, anche se sono diversi fisicamente, per capacità. Cioè, L'agire pratico mh, tuttavia ci mette di fronte a diversità di comportamento e di abilità nel fare le cose che nelle persone disabili si configura come una carenza. Eh, eh, la cosa che ci ha colpito maggiormente nella impostazione di pensiero dell'associazione Simpatia è l'uso specifico di questo termine che si configura in, in maniera assolutamente diversa dal termine mancanza. Sono due termini che sono ove quest'ultima si caratterizza come il dover partire da zero. La carenza, al contrario, basandosi sulle qualità umane, con la conoscenza della prassi e la fantasia, può portare a colmare o migliorare un virus. Eh, su queste basi apprezziamo particolarmente l'attività dell'associazione che utilizza metodi di avanguardia scientifici per superare le carenze di abilità in un quadro di esercizio collettivo delle persone in difficoltà tramite ad esempio l'uso di mezzi informatici, dei sistemi di programmazione liberi e gratuiti estensibili a chiunque, previa naturalmente la guida di tutor e esperti. Riteniamo che il co-housing, come già accennato, non sia destinato, non sia destinato alle sole persone eh, normali, tra virgolette, ma che possa essere esteso a tutti gli esseri umani con, eh, con esigenze, eh, eh, con, come esigenza di rapporto collettivo e nello stesso tempo che, per quanto possibile, non abbia una funzione assistenziale, ma che attraverso metodologie di de recupero delle abilità si possa avvicinare anche alle persone in difficoltà, senza imporre un gravame agli altri, avendo come obiettivo la massima autonomia delle persone disabili. A tale scopo nasce eh, L'associazione è del, dell'89, credo, quindi è molto, molto precedente, ma c'è cioè uno scatto notevole nel 2010, Simpatia, eh, simpatia e Servizi, con soluzioni abitative come gli appartamenti palestra. È una cosa che mi, mi colpisce molto e veramente eh, che hanno la funzione di consentire prove di autonomia inerenti alla residenzialità. Cioè è una cosa specifica. Naturalmente la concreta attività dell'associazione, io sono architetto, è uno stimolo per coloro che progettano e rigenerano le entità urbane a riconsiderare ed adeguare gli spazi, tutti i mezzi per la mobilità, ascensori, mezzi di locomozione e tutti gli spazi di connessione, corridoi, scale, spazi di manovra, e accessi all'esterno, rampe. Contemporaneamente per rispondere alla richiesta di lavoro, ecco qui mi piace la seconda, la seconda parte di, di simpatia, mi fa ancora più simpatia, <ride> e, per rispondere alla richiesta di lavoro inizia l'attività di, simpa di simpatia lavoro come una sorta di co-working che consente di lavorare nello stesso ambiente di vita sviluppando processi lavorativi comuni. In questo caso apprezziamo particolarmente la commissione tra lavoratori abili e lavoratori disabili in un'iniziativa come la lavanderia e la satteria che consentono non solo un lavoro collettivo unito alla riabilitazione ma anche un fattore economico e produttivo che favorisce la, sussistenza, la sopravvivenza economica delle iniziative. Per questo, apprezzando particolarmente il contributo di questa associazione, chiediamo nello specifico a Irma Missaglia, direttrice generale della cooperativa sociale Simpatia, riferimenti più ampi ai contenuti e ad un'esposizione delle attività svolte e dei metodi messi in atto per contribuire con questa originale visione allo sviluppo del co-housing e del co-working. E con questo eh, ti do la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, partiamoci dalla da simpatia che è nata sulle ceneri di un night club che si chiamava Simpatia quindi è poi simpatia insomma è nata dal desiderio di imprenditori comaschi di creare uno spazio per persone con disabilità acquisita perché sul nostro territorio era molto presente eh, le associazioni Anfas che accoglievano persone con disabilità della nascita con l'obiettivo di restituire a queste persone comunque per quanto fosse possibile una normalità io sono arrivata, la cooperativa è stata fatta nell'89, è stata avviata nel 99 perché ha avuto un decennio di, insomma, di difficoltà anche con la Regione Lombardia e nel 99 è stata aperta e sono arrivata nel prevenimento. Allora, io arrivando tra l'altro da un'esperienza di quasi 30 anni nella toscodipendenza, quello che ho cercato di guardare qui è ciò che avevano, non ciò che non avevano. Quindi già la visione sulla disabilità, su ciò che hai, non ciò che non hai. Quello che non hai non ce l'hai più. E, e così. E quindi l'esigenza di eh, inserire la tecnologia a disposizione le prime erano proprio i computer per comunicare, per scrivere di inserire la tecnologia a supporto eh, per la realizzazione di una vita in autonomia quindi l'idea dell'autonomia è sempre stata molto presente fin dall'inizio non è l'autosufficienza, non è l'indipendenza ma è l'autonomia possibile con l'obiettivo di uscire dall'assistenzialismo cioè il fatto di avere all'interno della nostra struttura l'ascensore domotico non era per creare, mi fa piacere che gli architetti lo sappiano qualcosa in più era per dare autonomia, cioè poter decidere dove vivere la giornata se al primo piano o al terzo fa la differenza, ti cambia già la giornata poter utilizzare una carrozzina a mano o elettrica o in un altro modo fa la differenza poter uscire e non sentirsi addosso l'occhio del disabile, come accennavo nella, nella conversazione libera che abbiamo avuto prima, perché la carrozzina elettrica per qualcuno è il segno, il marchio un po' no, della disabilità, teniamo conto che noi abbiamo il 99% di persone con disabilità acquisita, quindi incidenti, incidenti da strada, incidenti sul lavoro e malattie stroke, per esempio so, infarti a 28 anni, a 30, che comunque limitano una parte della loro vita. Quindi l'idea di utilizzare la tecnologia, quindi è nato il polo tecnologico, il centro di ricerca, eh, dove cerchiamo in giro per il mondo ciò che esiste già e viene personalizzato. E poi ci sono questi ingegneri tutor che aiutano le persone ad arrivare a fare ciò che desiderano. Ultimamente, proprio parlando di lavoro, abbiamo visto che un ragazzo che è stato giovane, eh, 32 anni, ha operato di un tumore, ha ripreso la sua attività utilizzando... La stampante 3D e sta eh, oltre ai disegni, per cui di questo è il lavoro che faceva prima, sta facendo degli usi di supporto per i suoi compagni con la stampante 3D. Questo è un inizio perché l'obiettivo è poi quello di contattare le aziende del territorio perché lui possa comunque avviare un percorso protetto nelle aziende. Quindi, questo è un po' il questo è un esempio di quello che fa la simpatia sulle persone. Quindi l'idea eh, dell'autonomia è molto presente, che tenete conto che dal 2004, cioè da quando abbiamo inserito il fascicolo informatizzato ad oggi, abbiamo riportato a casa 81 persone tenendo conto che in Lombardia la residenza sanitaria per disabili è fatta per accogliere e trattenere. Noi abbiamo creato un sistema che invece sia un momento di passaggio. Per i più gravi può essere anche la loro casa perché comunque ci sono incidenti gravissimi e all'interno della gravità anche quello che può muovere solo un sopracciglio può scrivere. Quindi questo è ciò che eh, abbiamo in questo, strumento, in questo momento uno strumento in cui siamo gli, gli unici distributori in Italia, che è proprio cyberly, che permette di comunque eh, intanto esprimere i propri bisogni, perché se riesco a comunicarli già una parte eh, del mondo che è, eh, questo, io dico sempre questo spirito chiuso in un corpo che non funziona più, però c'è uno spirito molto vivace uno dei nostri ragazzi che seguiamo, perché seguiamo un po' persone in tutta Italia, che vive a Sacile, sta scrivendo il terzo libro. Per lui questa è la sua vita, quindi con uno strumento, e lui muove solo un sopracciglio. Quindi questo movimento riesce comunque a esprimere i suoi suo desideri, i suoi pensieri, ma addirittura a farne qualcosa di utile per gli altri. E... Avendo molto forte questo concetto di autonomia sono nati poi gli appartamenti palestra, tra l'altro i nostri progetti sono nati sempre su una spinta di un bisogno, poi è anche vero che abbiamo, devo dire che abbiamo avuto Regione Lombardia che ad ogni richiesta ha sempre risposto, poi perché credo che siamo gli unici in tutta la Regione che ha solo disabilità motoria acquisita, quindi essendo l'unico di riferimento e eh, abbiamo fatto gli appartamenti palestra proprio perché eh, alcuni di loro avevano raggiunto una buona autonomia ma la famiglia non, per vari motivi non li ha più riacconti e proprio sul desiderio di uno di loro, io ricordo quando ero portato a casa aveva chiesto alla moglie la separazione, tornando dal tribunale gli ho chiesto ma che cosa posso fare per te e lui mi ha detto vorrei avere un luogo dove accogliere i miei figli, aveva due bambini e quindi da lì siamo partiti con l'aiuto di imprenditori del territorio sono nati gli appartamenti che sono diventati palestra perché comunque le persone passando da delle abilità complete a delle abilità ridotte hanno bisogno di riprogrammare io dico proprio riprogrammare un po' la loro vita utilizzando tutto quello che oggi esiste veramente nel mondo io allora nel 2008 perché li abbiamo preparati nel 2008 abbiamo speso per quattro appartamenti all'incirca 80.000 euro. Oggi si spende 10.000 euro perché nel frattempo eh, la tecnologia è cambiata, c'è cioè il wireless, non devi più tirare fili, l'importante è avere la corrente elettrica e poi davvero eh, st stanno facendo molte cose. Questi giorni, per esempio, i nostri ingegneri stanno con un software gratuito di un ragazzo di Palermo, perché poi lavorano in rete. Stanno cercando di mettere un'applicazione a, ehm, a uno strumento che eh, oggi c'è, mi sta sfuggendo il nome in questo momento, che entra in casa e mi dai l'input. Perché, per esempio, lo spastico, quello che ha difficoltà a parlare, eh, il software non riconosce la voce. Questi ragazzi, questi studenti di Palermo, insieme al nostro ingegnere, stanno cercando un'applicazione perché intercetti la chiamata dello strumento che tutti utilizzano eh, e, e, poter, e poter sentire accogliere la persona, della persona il linguaggio, la voce della persona in aria. Quindi ecco, per riassumere questo è un po' il lavoro che facciamo. Personalizziamo anche strumenti che eh, l'ente l'IMPS, cioè che la, le ATS, le ASL danno, eh, perché loro ti danno la possibilità di avere lo strumento, però se non lo puoi usare poi rimane lì. Quindi questo è un po' il lavoro che fa il Polo Tecnologico e il Centro di Ricerca. Eh, proprio su quest'onda quest nel 2013 2014 Regione Lombardia ci aveva chiamato a sperimentare su indicazione del Ministero un progetto che è chiamato Centro Territoriale per la Vita Autonoma e Indipendente, cioè metterci a disposizione di tutti quei cittadini che in qualche modo avevano bisogno eh, di tornare a fare una vita indipendente. Questo era legato chiaramente all'area della disabilità. In un anno e mezzo noi abbiamo visto 178 persone in più. Erano poche, ma erano numeri sufficienti per capire che comunque eravamo sulla strada giusta, quella di poter mantenere le persone a proprio domicilio, se non avevano una casa, prepararla per loro e addestrarli. Il passaggio da al coause è stato molto naturale, perché a quel punto Regione Lombardia ha detto benissimo, visto che voi, Avete in testa molto da, da sempre, una, speri una sperimentazione lunga su questo concetto che eh, uno può uscire dall'assistenzialismo, ha dei bisogni, vengono soddisfatti dagli assistenti, ma è diverso sentirsi assistiti a vita perché qualcosa tu non lo puoi più fare. E quindi ci ha chiamato, abbiamo partecipato con Regione Lombardia alla preparazione di questo progetto europeo che si chiamava eh, Il Bando Alpino che poi non è passato, ma che, che non gli hanno chiesto comunque di continuare. E quindi mh, ci hanno inserito come partner, titolato a sperimentare modelli di pausa sociale secondo le esigenze territoriali, rivolti alla generalità delle persone. Cioè abbiamo allargato il concetto dell'autonomia alle persone che in un momento della loro vita possono vivere un momento di fragilità. E per evitare di fare, come si dice a Como, il ghetto degli sfigati, siamo andati a intercettare invece, eh, casualmente, adesso magari condivido anche eh, immagini, siamo andati, a intercettare allora, siamo andati a intercettare, intanto vedo di, di, di ripescarlo, eh, siamo andati a intercettare la, eh, de, dei luoghi dell'ente pubblico, in questo caso era... Il comune dove io abito, che è il comune di Grandate. Eh, allora, non se riesco a a condividerlo, ok. Allora, dove io abito, eh, tra l'altro, in quel periodo io facevo la presidente della squadra di dell infanzia e. Ehm, lavorando un po' col comune avevo visto che il comune aveva, il comune di Grandate, aveva a disposizione due cortili ristrutturati da non molti anni dove il, erano stati fatti per gli anziani in autonomia, ma in realtà Grandate è un piccolo paese al confine di Como, al confine della Svizzera con un buon reddito cioè nel senso che erano pochi gli anziani che non avevano la casa e che quindi avevano bisogno eh, di rimanere, di essere aiutati. Quindi in questi spazi che vedete, abbia, eh, il comune di Grandate è entrato come pattern del progetto europeo e quindi ha iniziato questa sperimentazione con noi. Eh, poi cosa è successo? In, in paese c'è un albergo che poi che ci, ci servirà anche per altro, un albergo un po' disabitato, nel senso che il proprietario utilizzava il ristorante e le camere aveva il secondo e il terzo piano con monolocali, bilocali, trilocali, vuoti, non utilizzati. Eh, quindi siamo, abbiamo ragionato un po' con loro, l'abbiamo coinvolto e siamo andati in convenzione a prendere i due piani dell'albergo. Dell Facendo così cosa è successo? Che abbiamo cominciato a costruire questa particolare forma di vicinato anche perché nei cortili che abbiamo visto prima vivono le famiglie normalissime, i propri proprietari delle loro case. Quindi noi siamo entrati negli spazi vuoti di proprietà del comune, ma all'interno di normali cortili. Quindi persone in cui siamo presentati, abbiamo condiviso con loro il nostro progetto, perché poi c'è un sistema di mutuo aiuto di cui abbiamo colviso anche noi. Quindi l'idea era di rispondere a quello un po' il mandato che quando eravamo stati a Bruxelles ci avevano detto, il welfare europeo sta crollando studiate delle soluzioni per aiutare le persone a uscire dall'assistenzialismo, perché comunque in Italia è molto presente. Eh, il, io, in questi anni poi abbiamo visto, ci hanno raccontato alcune famiglie, che da noi poi c'è stata una grossa crisi, è stata chiusa una fabbrica eh, che aveva 1200 dipendenti, sono rimasti 300, lavoravano marito e moglie, quindi... Eh, molte famiglie si sono adattate e si sono date da fare, altre un po' più fragili con minori sono rimaste un po' indietro e quindi poi eh, anche la casa di proprietà su cui avevamo avuto l'errore di passare dalla banca alla finanziaria, la finanziaria in poco tempo li ha messi sulla strada. Quindi abbiamo avuto famiglie raccolte dai, che in garage, di amici e così via. Quindi l'idea eh, è, è stato un coalsing proprio che ha una componente ferma definitiva, che sono gli anziani disabili, che possono rimanere in quanto per anziano finché vuole. Tra l'altro quando siamo arrivati noi c'era un regolamento in quel cortile del comune dove gli anziani che arrivavano all'età di 85 anni le famiglie avrebbero potuto collocarli eventualmente in un RSA. Invece con il sindaco abbiamo detto ma perché? Noi abbiamo in questo momento gli anziani che sono presenti, hanno... 88, 92, 94, 96 anni. Eh, questo un po'... E vivono molto bene. Hanno comunque un occhio vigile, poi della figura che, che dirò dell'amministratore sociale. Ma comunque possono rimanere nella loro casa, quella che hanno vissuto per molti anni. Quindi l'idea è proprio questo, di favorire l'offerta abitativa di spazi privati eh, unità, unitamente a spazi comuni con. Eh, con una comunità costruita da eh, persone fragili ma anche persone normali. Le persone fragili che sono passate in questi anni sono stati padri separati, donne che uscivano da violenze familiari, eh, disabili e anziani. E le persone che hanno ritrovato una, la loro strada sono stati sia disabili, gli anziani non hanno fatto fino, fino a che hanno potuto, ma eh, l'altra generalità comunque ha trovato una cosa. Quindi eh, questo è quello che abbiamo fatto e tra l'altro credo che questo sia un po' un modello che noi vogliamo, che stiamo sperimentando, che funziona molto bene, dove l'ente pubblico, è il comune, l'ente privato, è il proprietario dell'albergo e il terzo settore possono lavorare insieme. Questa non è la dimostrazione, tanto che eh, ci sono già altri comuni qui intorno con cui noi lavoriamo già con questa finalità. Eh, Ecco, che cosa succede? Per, perché comunque anche il co-housing eh, ha un costo, cioè non è gratuito, è eh, sicuramente un affitto agevolato, anche perché molte famiglie all'inizio hanno bisogno del supporto del comune, che non ha più dove hanno minori che non hanno più lavoro, i primi mesi sono sostenuti dai comuni, e però scelgono questa strada perché sanno che poi aiuteranno queste famiglie ad essere autonome. Noi abbiamo avuto lì le prime coppie che erano 6-7 anni, carico ai comuni, quindi con un'enorme spesa. Pensiamo ai disabili che vivono nella nostra struttura, io che poi gestisco l'altra parte so cosa sono i costi che Regione Lombardia sostiene per mantenere le persone nella struttura. È una bella struttura, ma è sempre una struttura, non è casa tua. Quindi anche qui con la, la, la possibilità di abbattere i costi della comunità, perché poi i soldi di Regione Lombardia sono quei soldi della comunità. Che cosa succede? per eh, riuscire ad abbassare ulteriormente i costi e anche per aiutare le persone a sentirsi utili e non degli sfigati, come dicevo prima. Eh, abbiamo inserito questo sistema di mutuo aiuto. La famiglia abile, eh, quando entra, firma un patto di corresponsabilità e eh, in base a quello che l'amministratore sociale, che è la figura che ha lasciato un po' alla fine, ma che tiene un po' la regia, eh, di questi progetti assegna la pulizia della casa dell del disabile dell'anziano, la spesa la visita dal medico dove questo servizio che il coauser abile fa viene compensato da un abbassamento dei costi e dell delle utenze anche perché eh, sempre la cooperativa che fattura al disabile dell'anziano fattura anche alla famiglia o al padre separato Paradossalmente, nei nostri disabili, ma anche gli anziani stessi, sono quelli che hanno più reddito. La, il disabile che ha fatto un incidente, è quello comunque, che ha una risorsa per poter tornare anche a, a vivere una vita autonoma, quindi è quello che si può permettere di pagare la famiglia che, eh, che, che lava, ve, pulisce, eccetera. E quindi, paradossalmente, diventano produttori di reddito per altri. La cooperativa quindi fatturerà al disabile anche le ore delle pulizie e toglierà tra una fattura inferiore alla famiglia o al padre separato o alla donna sola rispetto al servizio che ha fatto. L'amministratore sociale che segue queste persone le aiuterà a fare il budget familiare accantonando le risorse che magari loro comunque ricevono dal loro comune per aiutarli poi ad uscire e quindi cominciare ad accantonare tutto ciò che serve per avere poi una, eh, una propria casa e quindi l'affitto le utenze anche se poi regione lombardia come credo altre regioni aiutino con i primi tre mesi di affitto Però intanto comunque si accantonano delle risorse per evitare che arrivi... Ecco, tenete conto che quando escono in genere hanno un lavoro ecco questa è una delle cose importanti per cui poi vengono inseriti perché l'abbiamo fatto per gli anziani per l'invecchiamento della popolazione c'è e eh, c'è una riduzione della complessità della vita vivendo insieme, riduzione della spesa pubblica, noi anche quest'anno presenteremo a Regione Lombardia quanto hanno risparmiato rispetto alle persone in carico, quindi non è una cosa ipotetica, ma è basato su dei dati reali e poi c'è tutta questa questione comunque della solitudine e di rincoraggiamento alla socialità. Noi apriremo proprio la prossima settimana in un cortile uno spazio che abbiamo chiamato un tempo per tempo. Perché abbiamo visto che molte persone, anche nel paese, lì poi è vicino a un'area industriale abbastanza grande, che passano, si fermano, chiacchierano, parlano. Abbiamo capito che io vedo che quando passo via la sera poi faccio notte perché passa uno e si ferma, l altro e altro si ferma. Anche perché ho dimenticato di dire che nel cortile dove ci sono gli anziani è anche sede di associazioni e abbiamo lasciato tutto ciò che c'era. Eh, eh, C'è una sala. Che utilizziamo con una cucina per il pranzo di condivisione, che si fa ogni due mesi, in modo che poi ognuno porta il suo, si mangia insieme chi vuole e si riescono anche a intercettare i bisogni dell'anziano e la disponibilità delle persone abili, quindi col pranzo di condivisione. Questa cosa sta prendendo piede perché ci viene richiesta anche da altre associazioni che sono presenti. Tra l'altro, lì all'interno c'è anche una palestra. Che viene utilizzata non solo per gli anziani e per i disabili, ma per le persone del paese o del territorio. Noi abbiamo messo il nostro fisioterapista a disposizione con dei prezzi agevolati sociali. Il perché è qui, eh, credo che già, ho già accennato a parecchie cose: vogliamo evitare l'istituzionalizzazione anche del disabile che può permettersi di in autonomia. Accompagniamo le famiglie e i genitori separati le famiglie con figli a, a uscire dall'assistenzialismo tra l'altro uno di questi appartamenti viene usato da studenti abbiamo avuto un tirocinante della scuola di Padova che è stato ospite tre mesi e ha condiviso il housing con loro abbiamo in questo momento un assistente sociale che ha vinto un concorso più al nord che arriva da Palermo e quindi sta fino a quando la stiamo aiutando a cercare casa quindi diciamo che non è fatto solo per chi ha un bisogno specifico soprattutto eh, ma in tutti e tre direi le, le, le situazioni il modello quello organizzativo è proprio questo uno spazio privato perché lì ognuno ha la propria casa sono i monolocali i locali i trilocali, però ci sono anche degli spazi condivisi eh, in questo momento per esempio abbiamo fatto una lavanderia comune perché abbiamo visto che si risparmia tantissimo sul consumo dell'acqua delle lavatrici e dei detersivi questo poi credo che non dico nulla di nuovo di acquisto, queste cose eh, ormai avviate, però per esempio la lavanderia è quella che ha permesso anche di intercettare, eh, non so, l'anziano che non ce la fa più, oppure la famiglia che dice io non ce la faccio più seguire mio padre, e quindi la famiglia che dice no, questo mese stiro io, ecco, da questo, eh, questo condividere alcuni spazi si condividono anche i bisogni, si dividono i bisogni e le risposte ai bisogni. Nell'albergo, per esempio, nell che ha un ristorante ancora attivo, è diventato in questi anni lo spazio per i primi lavori per le donne, perché l'albergatore l'abbiamo talmente coinvolto in questo progetto sociale che lascia lo spazio, non so, la pulizia delle camere, eh, l'assistenza in, la, la, in sala e eh, l'assistenza in cucina come piatti per tre mesi, per sei mesi, ma sono la partenza, il riavvio per chi ha perso un lavoro o soprattutto per le donne che avendo figli sono quelle che hanno bisogno di avere dei tempi distribuiti meglio. Gli obiettivi di questo progetto è proprio questo, eh, per gli anziani mantenere una, un invecchiamento attivo, per la, le persone in, in momentanea difficoltà ritornare all'autonomia anche con l'inserimento lavorativo infatti quelli che sono usciti sono usciti perché avevano tutti comunque raggiunto un inserimento lavorativo e per far questo credo di averlo segnalato in una slide per esempio abbiamo coinvolto le agenzie del lavoro del territorio eh, una ci ha messo a disposizione la valutazione delle competenze un'altra la, la, la, la possibilità di rivedere il curriculum di queste persone e in questo momento stiamo lavorando molto con le listine immobiliari di Como per quanto riguarda poi la ricerca della casa, la possibilità eh, di tornare comunque in una casa normale e di fare quello che stiamo facendo un po' a Cremona, noi lavoriamo con l'ambito territoriale di Cremona, che in alcune agenzie immobiliari hanno lasciato, nei loro, alcuni immobiliaristi hanno lasciato nel loro condominio due appartamenti per progetti sociali quindi e questo è, è, è un, altro, un altro vedremo dove porterà e, e cosa farà questo le azioni sono quelle che abbiamo detto favorire l'autonomia abitativa davvero oggi la, la, la tecnologia aiuta tantissimo, il braccialetto per l'anziano che ti dice se sei caduto eccetera anche perché avendo i server e la simpatia vengono registrati tutti i dati quindi diciamo che quello che è partito da, dalla, dal progetto Madre eh, eh, si sta eh, su, passando un po' in rivoli e sta andando verso eh, mettendo a disposizione quello che serve la tecnologia piuttosto che la parte più assistenziale per quanto riguarda gli anziani. Ecco là, eh, con questo l'abbiamo già accennato, la sostenibilità sociale, chiaramente con, con, con sistemi oggi di, di sicurezza. Amministratore sociale, che cosa è successo? Quando ho preparato questo progetto con i partner europei, sono andata a vedermi eh, in Italia fino a Ferrara, quindi nel Veneto, Milano e nella zona della dell'Emilia-Romagna, i co che avevano chiuso, quelli che erano aperti, li vedevo. Volevo capire che cosa, cosa mancava, che cosa succedeva. Questo l'ho fatto anche con, eh, con degli operatori che vivono in un quartiere da Hamburgo c'è cioè un quartiere di co molto interessante e eh, con loro ci siamo un po' inventati questa figura, perché abbiamo visto che quello che mancava era un po' la regia. Eh, ricordo un be una bellissima esperienza a Milano, dove c'erano a terra i disabili, a metà le famiglie, e ne erano assaltati i disabili. Però nel momento in cui le famiglie avevano raggiunto la loro autonomia, gli studenti avevano finito il corso di studi, chi subentrava dei disabili se ne importava più, non più di tanto. E quindi ho avuto questi genitori che mi hanno detto Abbiamo dovuto riportare a casa i nostri figli perché... E allora abbiamo capito che forse ci voleva questa figura, che abbiamo chiamato amministratore sociale. È un po' diverso dal custode sociale. A Milano esiste molto il custode sociale, è il custode del condominio per certi i bisogni. Qui è qualcosa di più, accompagna eh, le persone verso la vera autonomia, perché succede quello che ci è capitato un po' all'inizio, che le persone stanno bene nell'appartamento e da lì non vogliono uscire. Prezzo è agevolato, il condominio è bello, eh, ho creato le mie relazioni e non voglio uscire. Mentre invece l'amministratore sociale è quello che dall'inizio valuta il bisogno, segue l'accoglienza, condivide con la rete, quindi con i servizi invianti, eh, il progetto e anche la sostenibilità economica del progetto. Per i disabili abbiamo attivi, per esempio, i progetti di vita indipendente, il Regione Lombardia, finanzia o dopo di noi. E mentre per le persone abili, padri separati, eccetera, in genere sono i servizi che ci chiedono di poter e eh, li supportano soprattutto nei primi mesi, che è importante anche quello perché noi sappiamo e la famiglia o la persona sa che ha un tempo, per esempio, per riuscire a trovare lavoro. Dopo il lavoro avrà altro tempo per trovare la casa, il progetto più lungo li può durare anche due anni, quindi perché chi ha famiglia non è così facile trovare casa. Certo, Irma, c'è da dire che in un, in un progetto come questo come dire, la voglia di rimanere eh, ci sta, eh, perché, voglio dire, insomma, sinceramente sembra una specie di paradiso terrestre, no? voglio dire, è, è, è un, po', un pochino, diciamo, che mh, in effetti eh, non, non sarebbe male anche l'idea, no? ora non so se poi vi interessa questo modello, però voglio dire, quello di, Comunque creare delle comunità stabili, cioè non solo per l'autonomia eh, individuale, perché poi voglio dire che l'autonomia individuale significa di fatto che poi ognuno ci avrà la propria casa. No? Sì, sì. la... Allora, abbiamo, abbiamo in corso un progetto, siamo partiti da questo, abbiamo in corso un progetto con un comune periferia di Como che ha anche buone possibilità economiche e io ho costruito con i uh, servizi sociali e con il sindaco una progettazione di questo tipo, lì ci saranno degli appartamenti definiti, nel senso che le persone che arrivano, però all'interno ci, ci sarà anche una specie di co-housing perché è importante che, eh, secondo me è importante che le persone eh, si accorgono anche di chi è più fragile in quel momento, quindi se entro in un progetto con eh, un affitto agevolato, Posso anche pensare che posso restituire qualcosa a chi ha bisogno, quindi questo secondo me è un altro sviluppo. Eh, loro hanno partecipato al bando di rigenerazione urbana di Regione Lombardia, hanno vinto il bando, quindi hanno le risorse. Pensiamo nel 2023 di poterlo far partire con questo sistema. Volevo dire una cosa riguardo invece alla diffusione, perché il nostro compito poi è la diffusione. Eh, adesso voglio finire magari la slide. La diffusione del progetto, Beh, la, la, finivo così, eh, finisco solo. Beh, intanto la, la questione che mettiamo sul tavolo è questa: noi non sostituiamo l'ente pubblico. Il nostro compito che ci siamo presi è quello di costruire risposte a noti bisogni, ma insieme. E l'idea come quello di Grandate, dove davvero l'ente pubblico, il privato e il terzo settore lavorano insieme, è un piccolo seme perché è piccolo di qualcosa che ci stiamo già sviluppando in questo momento su Piacenza e ci ha chiamato anche Vercelli credo che verranno in visita nel mese di maggio abbiamo pensato che il futuro potrebbe essere questo visto che non abbiamo anche la tecnologia al nostro interno oppure questo ma in questo momento noi lo pensiamo ancora così. Eh, rispetto alla disseminazione noi nel nostro lavoro nel progetto di autonomia sulla residenza sanitaria abbiamo l'obiettivo di riportare le persone vicino a dove vivono. L'esempio è di due persone, una era un insegnante che insegnava a Varese, ha avuto un incidente, è stata investita, non potendo più lavorare, abbiamo fatto un progetto e l'abbiamo riportata in Calabria, vicino alla sua famiglia. Un'altra signora invece, molto giovane, che ha avuto un ha il figlio a Bari e quindi abbiamo cercato, non potendo portarla a casa, più vicino possibile a dove suo figlio stava crescendo in sei anni. E con questo eh, io ho trovato a Bari la nostra casa, che è un osi in un deserto devo dire, perché il quartiere poi è poi quello vicino a Mario Born, eh? e con loro stiamo facendo un progetto di pausa in nuovo. Quindi cominciamo a disseminare, a ragione, Marco, verso il sud, perché comunque sono recettivi, perché li ho visti molto attivi, si sono messi in moto anche con Regione Puglia, hanno le possibilità, hanno, devono intercettare comunque le possibilità economiche, quindi hanno preso una persona che li aiuta a intercettare anche le possibilità economiche e, e l'idea è proprio questa di disseminarla. Io sarò la prossima Ma settimana. Tra l'altro dico che su Roma, e eh, che noi diciamo, chiaramente l'abbiamo coniugato su Roma questo progetto, questo progetto diciamo, di informazione sul, su questi temi, eh, su Roma ci sono incredibilmente decine se non addirittura centinaia di immobili pubblici abbandonati cioè nel senso non abbandonati a se stessi cioè, quindi voglio dire eh, per esempio che posso dire una, eh, un uso degli immobili abbandonati a, a, con un comodato d'uso gratuito a 99 anni per esempio no? e una ristrutturazione che potrebbe essere effettuata sia con fondi pubblici ma anche il meccanismo del crowdfunding immobiliare, eh, potrebbe permettere, ma lo stesso anche lo stesso modello di ACMOS mi sembra molto interessante, no? quello dell'autoristrutturazione dell delle case popolari, cioè ci sono come dire, le, delle possibili energie anche economiche che possono essere messe in modo per evitare diciamo, la dispersione diciamo dei, dei beni comuni quali sono gli immobili pubblici, no? quindi a noi ci testa molto la vostra idea di disseminazione che mi sembra che ci sia anche da parte di Marco no? cioè ci sia questa idea comunque di, di non limitarsi solo al proprio territorio no? quindi eh, poi vedremo, speriamo insomma, no? di riuscire a, a, a estrarre delle, delle buone pratiche da questo seminario e cercare di fare anche qualcosa su Roma, insomma cioè, che sembra assurdo ma Roma pur essendo la capitale è molto disastrata, diciamocelo, cioè, molto molto disastrata da questo punto di vista, dal punto di vista sociale è molto in condizioni brutte, insomma in questa fase almeno. Eh, ti lascio finire Irma. No, vorrei finire solo sulla sostenibilità economica del progetto che mi sembra interessante, anche perché è uno dei progetti di simpatia che, non ha, che è inattivo, nel senso che non ha... Perché, eh, allora, eh, per partire abbiamo fatto una raccolta fondi, come abbiamo fatto per l'ampliamento, abbiamo fatto una campagna di crowdfunding, abbiamo raccolto un milione e due, che ci ha permesso di aprire il polo tecnologico nuovo, di aprire altri spazi, perché avendo la piscina terapeutica all'interno abbiamo aperto un progetto per il, il Parkinson, un progetto in franchising e quindi avevamo bisogno di risorse, Adesso questa ripartirà eh, un'altra un campagna perché abbiamo intercettato vicino a Grandate una palazzina che andrebbe bene proprio allo scopo di cui parlava prima anche Marco Giustini che è il eh, 980.000 euro che abbiamo acquistato cioè per poter poi eh, creare, però mh, noi ci proviamo. Invece l'attuale sostenibilità che ci permette di pagare gli affitti che diamo al comune, o al privato e la figura dell'amministratore sociale è data proprio da eh, i comuni che comunque preferiscono affidare eh, le fragilità che hanno al loro interno, noi rispondiamo a la provincia di Como, Varese e Lecco in questo momento, perché non abbiamo altri spazi, abbiamo liste d'attesa anche su questo e il comune preferisce dedicare delle risorse per i primi mesi per poi accompagnarli verso l'autonomia. Queste sono le risorse che noi eh, di cui abbiamo bisogno per poter pagare le figure di riferimento che lavorano. Adesso a ottobre, novembre, fa, credo fino a ottobre faremo quattro giornate di formazione sulla figura dell'amministratore sociale e Regione Lombardia certificherà la competenza. Una figura nuova che può dare spazio anche di lavoro nuovo a, a chi ha comunque una base di formazione umanitaria che possono essere educatori, amministrati, assistenti sociali e così. Quindi questo, ecco, questo è un po' lo stato dell'arte di questo momento. Allora, ti ringrazio, vi ringrazio tutti di questo incontro veramente straordinario e speriamo, diciamo, in, in un prossimo futuro di riuscire a, a trovare, diciamo quantomeno, e eh, sperare, diciamo, anche per Roma, un, delle possibili buone pratiche e, diciamo che la, la cosa molto interessante è che eh, comunque sono del, tutte realtà eh, che hanno oh, idee molto innovative insomma, rispetto anche alla, eh, alla forma diciamo, più tradizionale di assistenza sociale no? e, la, e a mio parere insomma, diciamo questa, anche questa attivazione diciamo, del, che a me sembra, continua a sembrare molto interessante no? del, degli investitori di homes for all cioè, sostanzialmente permette anche parzialmente di sganciarsi dai fondi pubblici no? perché eh, diciamo, in, in qualche modo no? questa esperienza di homes for all, diciamo, permette di dare una, anche una, una forma aggiuntiva di finanziamento che non è legata diciamo, all'ente pubblico e quindi anche, anche, uno, anche per certi versi una, una maggiore autonomia progettuale. E, e a me pare ecco, diciamo, sarebbe molto interessante anche eh, riuscire a, a, a portarlo su certi immobili che conosco qui a Roma e che sono veramente bellissimi e, e, ed è uno spreco vederli così rovinarsi e, e abbandonati. No? Va bene, comunque poi vedremo... Successivamente alla fine del, di questo ciclo di seminari ci sarà una tavola rotonda in cui siete tutti invitati a partecipare e in cui cercheremo di trarre delle conclusioni anche da eh, un eh, questionario che abbiamo distribuito a tutti i partecipanti e che eh, cercheremo di estrarre dei risultati da questo questionario. Vi ringrazio tutti e eh, buonasera a tutti, eh. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. a Grazie a tutti. <ride> Ma ci